La routine è una sequenza di istruzioni che consentono di eseguire un compito. È sempre molto utile impostare le routine con i bambini, ma lo è ancora di più per coloro che, a causa di alcune neurodiversità come la plusdotazione o DSA, hanno difficoltà a categorizzare. In questi casi è molto utile che le routine siano scritte, magari con degli elementi grafici che aiutano la lettura. Meglio ancora se sotto forma di flowchart, dove viene indicata graficamente anche la sequenza. Ebbene che sia posizionata in un posto accessibile e visibile nella zona in cui si svolgerà l'azione. Possiamo immaginarci più routine nell'arco della giornata. La routine è rassicurante e aiuta il bambino ad essere autonomo.